Sì. sì, allora vai Andrea, ci siamo. Vado, mi ha allora, mandato, mi ha mandato. Signori Ivan Dell'Eliero. Allora, penultima notizia, notiziario satirico politico, signori. Allora, uh, sì sì, l'ha già detto, non vado ai consigli comunali, vado al teatro, vado ai consigli comunali a sentire le notizie di Bari, ma presto per pure a Bitonto, a sentire un po' le storie che si raccontano sotto campagna elettorale. Ai. Allora, qualcuno di voi ha degli amici professori, eh? A noi i professori ci hanno veramente rotto uh, i registri elettronici, no? Perché ogni volta ci chiamano e ci dicono eh, però tutti i problemi della scuola, perché sono diventati dei perfetti burocrati questi, questi docenti. E da qui, signori, è nato lo stornello magistrale. Buongiorno, docenti belli e brutti. Una buona scuola a tutti. Caro uno sono costretto ad emigrare, la mia lezione te la devo messaggiare. La lezione dice questo fatto. uccio bakta fat, tric e trac, tric e tra. uccio bakta fat, tric e trac, tra. uccio bakta fat, fatto insieme, uccio bakta fat, tric e alla buona scuola giù allo lo sparatrappos, dicono in spagnolo, lo sparatrappos è il cerotto che dovrebbe legare la società alla scuola. Carolo, una modi di canauro fatta. A c'è servo su cazzo di Giobat. Serve il servo, serve il servo a premiare a chi non tiene la laurea magistrale. Se sei di ruolo, ti combo un bel PC. Con i soldi regalati da Renzi Se sei precario, è emigrare, è emigrare e prendersi la terza laurea magistrale. Insieme. Uggiobatta, fa tricchetra, tricchetra, tricchetra, tricchetra, fa tricchetra. Alla buona scuola, giovolo spara sparatrappo. Professore, ho un po' di confusione, me la spieghi la storia della Costituzione? Applauso agli amici dei professori, vai!